Non condividere la vabbè. E non l'abbiamo fatta. Ciao, ciao, ciao. Buon venerdì Due nel retro treno. Sì, sì, sì, sì, sì, sa parlare anche di altro la scelta sta anche non allinearsi con le nostre torce alzate è anche un po' un modo per dire tutti questi fantasmi che sembriamo essere Tutte queste persone che non esistono, siamo la parte marginale residuale di una società che, ne sa, che dice che non sa so quanti siamo, siamo soltanto una parte marginale. Ebbene, siamo marginali, ma non siamo invisibili. L'iniziativa di questa sera è proposta in maniera diversa da tutte le altre, da tutto quello che abbiamo fatto per adesso. Ma non è proprio come prima, non è biblioteca, non è la mia cultura, non fanno entrare. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non parla mai. La gente come noi non parla mai.